Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi è arrivato un pacco di Amazon Allora considerate che questo pacco eh, l'ho voluto prendere per un, dei progetti futuri Ma andiamo a vedere cosa c'è dentro il pacco Andiamo a prendere un taglierino molto professionale E lo apriamo da notare pure la tastiera, molto professionale mi sa così. Eh? Allora, ho in mente dei progetti. Questi progetti sono relativi al canale, per portare delle novità e anche per eh, i vecchi video. Nel senso, in molti mi state chiedendo di prendere e di eh, eh, continuare il corso di tastiera ora io il corso di tastiera voglio continuarlo però ho bisogno di molti like molti, molti feedback perché devo capire quanta gente lo vuole comunque vediamo cosa c'è all'interno comunque già dal titolo dovreste averlo capito ho comprato manca un pacco nel pacco non tagliare vabbè il pacco via Quindi pacco nel pacco Benvenuti in questo nuovo video <ride> Ricominciamo da capo Allora, vediamo eh. Ma Ma Andiamo oh. Allora, dentro ci sono Due ganci Molto professionali Venuti da Boh, non lo so la cena di sicuro e invece qua dentro abbiamo questo questo è un famoso telo questo telo si chiama green screen è vero che è verde eccolo qui il colore che sta all'interno vedete certo potremmo tagliarlo un po' meglio eh? eccolo qua il vedo Praticamente io con questa tonalità di verde, come vi faccio vedere, posso fare qualsiasi cosa allora vi faccio vedere un esempio se adesso questo telo oh! Se io adesso questo telo lo metto qua, naturalmente è messo così, alla provvisoria, giusto per farvi vedere quindi non mi potete dire nulla illuminiamo bene ci mettiamo questo qui io posso prendere ritagliare questa parte qui ok? e metterci dietro un green screen ora voi con, posso farvi vedere un'immagine che ne so della carota che sta in, nell'inverno oppure di una carota che che che saltella cosa succede vi faccio poi vedere il video per il montaggio praticamente dietro possiamo mettere delle immagini ora cosa serve questo questo lavoro a me serve per far sì che eh, alcune cose possano eh, risultare carine come lavori quindi ho delle cose in mente e questo green screen è molto molto molto molto utile questa cosa di levare il colore vale sia per il blu che per il green che sono i due colori principali naturalmente quando fate un montaggio del genere sappiate che non dovete mettere un colore uguale al al verde o al blu nel momento che usate il blu perché altrimenti, quando il programma di editing andrà a levare il colore verde, andrà a levare tutti i colori verdi. Quindi, eh, state molto attenti quando utilizzate i colori. Questo è il telo. Eccoci qua. Allora, come vedete, eh il green screen l'ho montato. Allora, non avendo più lo studio, l'ho dovuto montare su un armadio. Quindi l'armadio funge da eh, attaccapanni, diciamo. L'ho montato in questa maniera con degli agganci all'interno in modo tale che poi quando voglio prendo lo stacco. Ora dovrò comprare delle luci nel frattempo perché vedete? ma allora, che succede? Quando noi facciamo un montaggio video in questa maniera, noi dobbiamo mettere, noi dobbiamo mettere tutte le luci possibili e immaginabili per togliere le ombre. Più ombre noi togliamo e più il lavoro viene fatto bene. Grazie dell'ambulanza, Allora, che succede? Se voi andate a vedere, questa parte qui è più illuminata in confronto a questa qui io vedo molte più ombre qui sulla sinistra vedete? ombre quindi se noi andiamo a fare un lavoro del genere è un po' eh, diciamo brutto stessa cosa se noi lo mh, puntiamo così comunque questo è un, un video per quanto riguarda il video editing quindi mi soffermo poco il lavoro che voglio fare io è eh, cercare di eh, tra virgolette registrarmi mentre suono togliermi tutto il contorno in modo tale che rimane il meno ingombrante possibile eh, il mio corpo e cioè, la mia miniatura in modo tale che ho più spazio nel 1980 per, eh, per il restante 1070 eh, disponibile per darvi a voi più informazioni e come vedete qui eh, in questo video qua, stavo prendendo spunto, vedete ho questa parte qui che l'ho dovuta dividere Però zoomare così a questo modo non mi piace Però vedete qui già, ho questa parte dell'armadio che non voglio Allora con un green screen potrei risolvere e riattaccare questa parte qua in modo tale che poi sbucava qui Per esempio, è un esempio che sto facendo eh, sono dei lavori che sto pensando ed è giusto che li metto in atto. Con questo il video è finito. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube, Facebook e attenzione, attenzione, abbiamo aperto il canale Instagram. Seguiteci su Instagram di Basi Musicali. Basi Musicali.official è il link per quanto riguarda Instagram veniteci a seguire perché anche lì ho dei progetti in atto, piano piano, eh, ci vuole tempo ragazzi, mm, mi servirebbe una mano per dividermi e cercare di fare più cose ma per questo momento sono da solo e stando da solo è difficile fare le cose, ciao ciao!